Uuuuuh <ride> Ciao a tutti ragazzi, siamo Dynatix e Marco 007 E siamo tornati su Super Smash Bros Ultimate Allora, Marco non deve parlare nella intro perché sennò non ha senso Cioè devi parlare quando... quando, quando devi parlare, non prima non devi nemmeno fare tutto il casino della culla qua intro. a chi doveva iniziare? Io. I b -b -b Vedi che tu hai il soft Kirby. Sì, è vero. Me. me lo ricordo birro. Beh, birro allora. e fido. Birro e fido. Birro è un po' ubriaco, hai detto. <ride> Vedi come c'ha la faccia. vedete <ride> pure birro. <ride> un sbirro. Allora, oh noi è neutrale, noi usiamo a Facco. No, attacco. noi siamo il più potente. A Facco. Allo allora, vediamo le condizioni userà più scudi uh, nemico scudo nemico sarà più resistenza la difesa nemica aumenterà con daniel raffi ok quindi lui è tipo potentissimamente e resistente. sono due due d'account due, due due si sì. ok io uso soltanto quelli potenti vabbè però prima No vabbè lo facciamo dopo. Cosa? Uh, personaggio. No, quello di andare a vedere dalle miniere, dagli alleamenti. Ah si. Sì. Ehm. Uh, usiamo Kirby Dive. Marte non lo usiamo da tanto tempo. Non è vero. Sì. Eh. No, è vero. l'ho usato nella scorsa, scorsa. parte. L'ho usato almeno due volte la scorsa parte. La bu Poi io non è che devo per forza usare tutti i personaggi sempre, quindi. Ok, ah. via! questa musica ha un, ha un non so che è di qualcosa Ok. <ride> non so che di animal crossing Boom. you customers you customers <ride> guarda oh loro sanno cioè quindi loro hanno lo scudo resistente quindi... Ho rotto lo scudo no non è più giusto li avevo rotto non è vero? Sì, è ha un Oh, è vero. Marco, Marco, è vero. Ok. Non puoi negare, l'ho visto. Con i miei occhi. Quando io vedo qualcosa con i miei occhi vuol dire che l'ho visto. <ride> Davvero? <ride> io, io le vedo con le orecchie le cose. Più, alle volte sono cieco. No! Boom! Oh. <ride> C'è uno scudo. Uno scudo posteriore. Mi può servire contro lo sto tizio hai visto che faccia ha fatto sì. oh, oddio spirito maestro No, io ho gli spiriti maestri si sì, perché ti hanno altre cose che non ti servono in realtà mi sa che questo è questo spirito maestro è di una gym no c'era già il dojo oh, no, no. Attività al dojo un altro dojo, dojo. Sì. Sì, ma... ci sono molti i Ma dai, ma perché? Ah, per il mio collega, che cosa possiamo essere tutti? Eh, Mettene solo uno, non tutti. Mettiamo okay. il placco. Vabbè, basta. Mettiamo... Non ne servono. No, mettiamo tutti. tutti gli spiriti. quelli scarsi. Perché non? Ma sì. non aumenta di livello, non è come la miniera. Gli dà uno. Tipo uh, gli aumenta la difesa diminuisce l'attacco robe del genere, lo so ma che fa. Metti i dettagli z aumento notevole della difesa, diminuisce notevole dell'attacco, vedi? Cos? Um, allora questo, questo lo scogliamo uh. Ok Lasciamo solo Placupa allora. Ehm. Um, si. Sì. Una buona giornata, rispetto la giornata. Se non rispetti la legge, arrestiamo. Eppure quel Placupa che non ha fatto. Beh, quindi che facciamo? Eh, ora dobbiamo andare al menu e prendere le attività. 5 Ah, ok. Cinque 5 Abbiamo... 5 sono gli spiriti. No, meno. sei. Vabbè, esplorazione. Che bello che possiamo fare direttamente da qua senza dover andare. Ok, mm. esplorazione completata. <ride> <ride> ok, tanta roba. Uuh, qua si sa. Missione completata. Ah, mettiamo.. Cos? Questo cos'è? un spirito aiutante? Oppure.. Sì. come? Sì, aiutante. aiutante. Uh, più danni ma difesa potente, che sì, dice lo metto. Ci può non servire, spero. Però non aumentare il livello, visto che non hai tanto. Io allora, che serve, no? Uh. Serve per avere tu le ricompense. Ah. No no, no, no, Puoi mandare soltanto quella lì. Charlotte, non so come si può. E questi allora? Quelli non hanno. Andiamo un bongo. Non danno tanto questi. Sì, ma se è mandato un bongo. Perché il bombi bros Junior in giallo? Dove? Quello Perché okay, era giallo Davvero? Sì Io sono la copertino e l'ho spacciato per blu Lo eh, so sì. Come È i Voi spacciato Bambi Bobby bros junior originali Lì, ci sono quelli che danno di meno Mettiamo eh, uno <ride> Perché? E perché danno di Vuoi meno Vuoi di meno? Sì <ride> No uh, No Mettiamo Don Bongo che non ci serve Ok ce l'abbiamo un'altra difesa. difeso Sì ce l'abbiamo okay, per lui. un per Mettiamo successo. allora Don Bongo e lui, ah, facciamo. Lui. Don e' questa bomb. qui, la prima. No, quella ci serve per l'attacco. Ah, scherzi. Okay, okay. Uh, mettiamo, poi. Lancio più. Quanti svolta? Sempre una, la allora, mettiamo. E poi. Uh, Mi, livello 85 e poi mettiamo Lui. Ok, parti. Molto bene, in marcia. Wipa. Da oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mongo, fai il moonwalking. Così. Ok, allora. E nel frattempo ritira quelli del dojo. Ne hai messi quattro nel dojo? Eh certo, non è meglio così. No! Ah, ti sto aspettando! Si è Cosa, vuoi Cosa hai fatto questi spiriti? Metti i dettagli! Che cacchio hai fatto questi, questi poveracci? Aumento potenza a terra di movimento, diminuzione potenza in aria, salto Ah! Cioè quindi non puoi saltare praticamente, certo, però, saltare. sennò poi sei devoli che non è Ah, benissimo, no, no, no, vediamo. Schifo. Sempre lui, cioè, sempre questo spirito è potentissimo. Non posso mettere nemmeno Min Min perché fa schifo. Lui nemmeno. Good. Cioè. Dino Sar se ci serve. Sì, no. no. Specter Knight non ci serve. Sì, però.. Dovremmo potenziare lei, Spring Gorfla. Min Min. Non è. Sono le Springmen guarda che non si chiama Spring Dev, si so. chiama Rebomber. S sì, no, no l'ho confuso con il maschio, quello lì. Non si chiama Spring Dev, sì. Eh, però... Certo. Vabbè, mettiamo sì. questo. Tanto non ci serve. No, quella ci serve. È più sì. forte di Specter Knight. Ma allora, tiene solo una. Bobby Ok. Addio. Beh, ora allora tocca a me. Abbiamo sprecato 8 minuti. Yeee. Yeah. E allora serviva Cioè. Almeno di vita, non si può fare niente. Ok, tocca a me. Allora. Vediamo no, tocca ascia. a me. Facciamo un stavolta c'è. No, no. No. L'abbiamo già provata. Ascia. Ce la fa. Vai a prendere qualcun altro e tocca a me. Allora vediamo. Eh, dove che devo andare? No, non volevo entrare. Vabbè, già che siamo di qua, vediamo di qua dove si va. Ah, si può andare di qua a ma non ci serve di qua nella foresta oscura vai torci Brook ma che schifo è facilissimo appunto io poi faccio i i i, i. Ecco. attacco i con danni alti allora. personaggio Kirby nope ma io metto casuale cambia i comandi ancora quelli mie non ti piacciono, sono molto particolari eh. e quali sono le cose? il nemico diventerà più potente con molti danni come, quindi, quindi come, come lo, facciamo noi? che lo copi e appunto essendo esatto. Kirby è ovvio che, che copi Yoshi non sei chi io, infatti, sei arrivato Oh no! <ride> È vero, gli occhi rossi, ovviamente, oh, Yoshi hai dormito le ultime due settimane C'hanno tutti gli occhi rossi No, ma Yoshi sembrava tipo che non ha dormito Oppure... No, sai, oppure che hai evaso le tasse tutta la notte Oppure <ride> si fa di droga Cioè, che di, Yoshi non ti... Cacchio, credo. cacchio, che succede? Perché Yoshi si droga? Prima vado alle tasse e poi cerca pure di, di sprecare soldi stupido Yoshi La cacchetta di Lip ci serviva davvero però una sera abilità quindi tanto il nostro obiettivo è di prendere tutti gli spiriti che possiamo prendere sulla mappa quindi esatto non prenderemo tutti gli spiriti esistenti tutti quelli sulla mappa ok cambiamo strada qui faremo una parte extra sul tabellone ma di pochi minuti e poi un'altra è la classica si sì, si sì, qui non si passa uh... c'è un personaggio qui ci sono un sacco no, di cose no non posso passare eh. vabbè vado di qua Jeff no è fortissimo Jeff è una leggenda su Andrea si sì, 13.200 13 come Ashley è ah, forte quanto, bene, quanto va Ashley bene. modello X va. ma è scarso mi eh. vende pure quelli scarsi allora uh, lui è grab quindi io sono attacco Esatto. Poi e uh, lui. Are you sure? Sì, non ha particolari effetti, quindi posso andare direttamente uso Mario. Mario! Let's go! Mario sposo oggi farà vedere a uh, dei Mega Man, Modelli X. Anche no, me. mega No, Megamabud. Oh e' Benjamin come su. ci si sposa. Prima bisogna fare dei pollici su, e poi bisogna dare calci a caso in aria. Poi bisogna dare calci e spugnare fuoco. E poi bisogna essere elettrizzati. Poi uccidere un tizio. E si era buggato nel pavimento o così? Sì, ma no, no. se questi la smettessero di usare quell'attacco lì... E forse non loro peculiarità. Cioè... No, cioè, è scritto usare più attacchi smash, ma quello non so se è smash. Sì, è un attacco smash. Sicuro, non lo sì. non mi sembra affatto. Sì, lo carica poi, va Il qua, tu. Il qua. Vai, anche la smash finale. Lo yeah. Ecco, uno è morto e l'altro non è morto. O oh si. Sì, o oh sì. sopravvive, eh! E allora ti dovrò provvedere così. Cioè aveva pure lo smash finale. Appunto, però hai fatto un police in su, come dire. Vabbè, e volve al 90. Andrà tutto bene. Atriumphi. Ok, basta. Allora adesso tu vai di qua perché voglio sbloccare quel personaggio uh uh c'è un pulsantone Wow enorme la mappa E non è nemmeno tutta eh Monita dai Rob Bob Rob Robiri rob. Bob Quanto siamo? 13 ok eh, tutti subiranno seri danni What? Tu non consigli Ok Raggio rabbioso non serve a niente danni. E boh lo metto me la consiglia no, Ma metti, metti metti danno più con i pugni e con i gomitati mm. Casual Change your mind Change, Change your mind, mind. It's so cool Okie dokie Cable do. Ma Morph C'è sì, no, morph Mart. Morph non capisco di che gioco è buono Mi sa che quello è di... come che si chiama? Wii U Party No, Era della Wii U, Nintendo Land mi sa Si, sì, Nintendo Land eh. Cosa? <ride> ah. Oh mio dio, <ride> ecco cos'era Pensavo sono sì, seri sì. danni tipo 50 No, eh. io pensavo tipo che ti appariva il fiore già dall'inizio della battaglia Iniziavi ah. a subire danni così non pensavo okay, che arrivavi che andava via a 90 al è quel Così. personaggio ok wifi trailer wow che personaggio utile ok andiamo via via lui è difesa io sono Greb. ehm um, non siamo consigliati non esistono perfetto togli i consigliati perfetto Boom. Eh, e ora Lucas so è morto. Personaggio, che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Ciao Luke. Luke. Sì. Perché non voglio fallire, non voglio provare a uh, usare altri personaggi che non so usare. Lucas, sono tuo padre. Eh. No. Non ci credo. E io ci credo. Let's go. Go. Visto che non è vero. Trailer di Wi-Fi! Vinci lì! Perché c'è stato così deprimente? Sparami tutto, spara, spara! Forza, spara! Sei curata! Capirò, non aveva niente. Ah, devi, devi spararmi quando te lo chiedo. Hai capito? Devi, devi spararmi No, no, non si libera niente <ride> Perché si libera la scorretta? Senti come ti libera lo stomaco Grazie, mi hai curato e ora muori Ah, quindi ah, prima tu ti volevi curare senza eh. aver subito nessun danno? Sì Spera, calma Ok, spera abilità abbondanza, forse riusciamo a comprare un'abilità Forse. ma non penso <ride> Che schifo Mi hai <ride> aiutato sulla oh, mano Oh yeah, perfetto e ora? Ok, che niente abilità, ora finiamo solo settore, tanto Jeff. Questo settore circolare. Fai un Psyduck Psyduck Psybeck. Viva. Viva. in Viva. Viva. Viva. Viva. Viva. Viva cambia i comandi e non il controller vai Mario colorato strano squirt squirt lo schermo avrà capolotta di provviso a cadere lo punto aia ah, potrei... volevo fare un attacco smash questo Invece no, questa è una battaglia normalissima, senza capovolgimenti. Ah, wow. Ma che schifo! Tieni! Oh. <ride> era facilissimo! Oh, okay. Okay. Il, il bello è che è il nostro spirito combattente di attacco adesso, era al 99. Eh. E Maxanto. Sì, ma è uno degli spiriti più deboli che ci oh. sono mai esistiti. Esatto. Uh, al Emmerich, vediamo se sta qualcuno sul più forte. Eh, no. Maestro. Non esiste. Allora lui in difesa... Sono il personaggio principale per vincere. Oh no, ci sarà Mario e Rob. Uh, il nemico cercherà di scappare via. Infame, il nemico diventerà l'acciaio. Allora, intanto devo prendere il Grab e poi consigliati. Se non è una battaglia a tempo è meglio. Wow, non c'è niente consigliato. Wow. Allora, sì... Uh, niente, spacchiamo in base. Lo spacco e basta ripizzato. Cos'è la musica? Boh. Ma che gioco è questo? Okay, uh, facciamo. Boh. Mm. No. Non lo so. Uh, facciamo che... che uso il trailer wifi. No, non lo so usare, uso ah. Mazza. Lo proverò off camera ma Questo episodio non ne vale la pena. Mm. Tanto è così finito ormai. Okay. Ok, ehm ehm ehm è enorme, mio Dio. Che roba. si sì. Non vedi? Scusa. Non c'è scritto, non ci scritto. Che no. Il personaggio è personaggio diventerà entra a Max e di acciare. non C'è scritto che il personaggio diventa Max. Eh, no, forse No, quei comandi no. No, è grande così normalmente. Quei comandi, che cosa ho fatto? Io mm. eh, eh, eh, devo eh, imparare a eh, eh, usarlo ma perché non danno i nomi ai personaggi? Adesso io provo a fare il contrattacco, ho fatto il contrattacco. Così andrete a disarmare tutti. Esatto. Figli. Non devi combattere direttamente. Vieni qua tu. Un bacchione che vuoi fuggire. Ha fatto il perry. Ma oh, no. È cattivo. <ride> Contro attacco. Sono spalle laschi. Tanto è figo la prima generazione di Pokémon. Eh, il contrattacco viene chiamato contatore. Lo so. Quindi, dammi. No dai, fammi riprovare, perché avevo un nome sbagliato. E eh dai.. scemo. Ma un nome sbagliato? Yeah, yeah, yeah, Dammi... yeah, yeah, yeah. non abbiamo mai fatto eccezioni tranne la prima volta eh ma tu il nome sbagliato si puffa non è vero sei tu che te lo sei dimenticato sì, io, io l'ho fatto 30.000 volte ma questo non cambia <ride> niente perché tu non devi separare le schivate infatti mi, è, mi è di troppo troppe schivate troppe parate eh Lucasso infatti io uso più attacchi si sì, ma schivare gli attacchi è importantissimo anche. E se io sbaglio il set di cavalli, non lo so usare quello. Usare il waifu, sapete. Voglio spaccargli lo scudo. Non lo spacco con due calci del cavo. So tanto perdi. Tanto perdi. Non serve usare così. Se lo tasti a caso. No, sto dando i calci! No, prima hai, hai usato il pick and freeze così e l'hai rilasciato subito, che non si usa così. E poi hai, hai usato la. Lo smash in giù, cioè lo speciale in giù, senza sapere cosa è. vinto, no, tieni. Tu lo sai usare Marte? Certo che lo so usare. Ecco, non lo sai so usare. Io so usare meglio Lucas che Mart. Rispetto a non lo sai usare, secondo non lo so usare io io so usare ma Lucas meglio di quanto tu sappia usare Matteo ma non è vero cioè, avevo un set di comandi sbagliato ok possiamo andare lì ho provato 200 volte a ho 200 volte a fare un, un grab non, non, non, non riuscivo eppure ma vuoi andare lì Mi ho giocato un una cosa si ma mica lì avrebbero delle abilità allora, vediamo che cosa c'è. No, 30 abilità. Strumenti di recupero più... No. Questo, vediamo. Con l'altra riformazione. come il super fungo. No. Smash Meteora più, subito. Non ci penso nemmeno due volte. Ok, andiamo... Tagliamo per arrivare... Sì. Allora, eccoci. Uh, sì, siamo dove il Wow, si è aperto il coso. E ora torniamo lì, no. Uh, Sigma. Uh, un supermercato suppongo. <ride> Vai, muoviti! Perché Per dovrei... Quello spirito! Sì, ma mi sa che è l'ultimo, allora. No, Asso. 23! Le armi del nemico che infliggono danni fisici saranno più potenti. Contro energia, ok, allora lui è.. Attacco? Sì.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 Totent Attento che sei comunque più da di noi. Chi sei? sono potentissimo. Ah, quindi Venusa, certo. no. Ehm, potentissimo. Eh, L'energia quindi. C'è le chiavi qua, i frutti. E poi vediamo quale ci consiglia le chiavi è resistenza alle armi ok uh, ah, o oh, no, no, no no Ah, <ride> no Diciamo no no no ah, no scusa. Eh, saranno più potenti le armi oppure più PS? no no no no no no no no no no no no no no personaggio siamo kirby cambia il nome si sì. let's go questo mi sa che è l'ultimo che facciamo no sono le 25 a me fanno le 29 <ride> ah vabbè l'orario sono le 25 sono, sono 25 perché fai un video? Il tuo è importantissimo. Che fai? Ah, boh. Ho detto Suriuca. Ha detto lui. Ha detto Suriuca. Oh, mi sta facendo malissimo. Smettila! Non male! Ah. Ah. Ehi! Ah. 5 PS aiuto! No! È colpa del tuo iniziale! Non è vero! Non c'entra sì. niente! Non c'entra niente! usare la stessa formazione? No! Ma dai usa Kirby! No, ma non voglio i tuoi comandi! E poi metto casuale! Non userca solo... Ok, è il personaggio. Scegli un personaggio. Scegli un personaggio. Scegli un personaggio... Scegli un perso, perso kill. Kill. Scegli un perso Scegli un Scegli un Scegli un un Comunque dai, questo qua è un po' un cheater perché... Cioè, vedi che scappa solo sti comandi qua. Eh sì, lo non usare usa <sussurra> i speciali, né... né, né, né, né cioè. Oh mio dio! Se non così, non usare l'attacco caricato perché lo sa però... L'ho appena testato, cioè... Gli facevo la pietra e quello usava lo scudo. Oh, Poi gli faccio le Ma la <ride> Vabbè così si vince per forza <ride> Vedi non usa nemmeno per, per fare i comico Ah capi vabbè Furio. Furio. Furio Furio Furio Potenza più a danni altri Chi? Io Perché? Perché sì <ride> Ho la potenza più a danni altri Ma sì. quando? Ma quando l'ha messo? Era una cosa generale, hai messa prima. Ah, le la briga. Tra gli potenziamenti. Okay, allora. Facciamo una cosa, adesso invece di questi qua. Metti quella resistenza. La resistenza di dove era? Giù, giù. Lì, lì, lì Su ok, perché cioè. Non funziona. Vai, uso Kirby, adesso cambia pure la skin perché.. è il momento di berserk. No, no, nome. Per voi sembrava pure una cavolata, però se ci pensate bene, io ho la parata praticamente al, al pulsante di, di destra. Cioè c'ho sì, la parata al pulsante di destra. Quindi se, se. io voglio usare la parata con i comandi di Marco, praticamente, devo, devo usare. Devo usare l'auto, i, i pulsanti là. E mi trovo male con quelli, quindi. L'ha usato finalmente uno smash. Lo smash. Cioè uno, una, uno speciale. Uno speciale. Guarda no come sono in Besser, no mi fa nemmeno danno. Vabbè, ora può parlare. Mi ha fatto, fatto. 16 danni con Mantam, ma come? Lol. Almeno ora sei a a fare le armi eh, sono, sono anche più pro stranamente. Ma perché te non spawnano le armi? Boh. Uh. Ah, eh, c'è lo scudo. Non puoi prenderti lo scuro. Dove? Piccolo. Bravo, l'hai preso prima, che spero. Vediamo se funziona. No, Ma davvero? Stiare. Funziona. Aia mi ha preso. Oh. Aia. Stai, metto un oggetto che non funziona. <ride> <ride> tipo il mio prossimo Smash. Devi a vedere se un oggetto funziona o no. Per no, per il verry, in non ci credo. Credici. Oh, gli occhiata di lì! L'ho lanciata la buccia di banana, wow. Vai! inciampato, ma Che stupido! Lui <ride> eh, è solo uno spammone! <ride> Infatti, eh, non eh. sa giocare, no. <ride> no! Ma è impossibile! Cabbiamo bersaglio! Abbiamo già finito il tempo! Ci dobbiamo uscire per forza mi interessa, mi ha rotto il scatto sto gangor del cavolo. Vedi chi? Mi piace non usare no. casuale, che non ce la Già così non ce la facciamo. Non usare casuale. No che non mi piace Kirby nero. Ah, sei razzista. No! E <ride> che ha gli occhi gli occhi chiari, a me piacciono gli occhi neri. Sono comunque razzista! <ride> Dai però ero partito benissimo Cioè hai visto come lo, lo stavo filmando sì. e schivando Sì non mi parlare però Il problema è che lui c'ha un attacco che mi, che mi Prende anche se lo sto qua eppure eh, io però È uno speciale cacchio Ti uccido cannon Guarda mia avranno... è E la tua bacchetta, perché non ha usi? Come hai fatto il Kirby Spam pack? Perché non la posso prendere senza bello. Ma hai fatto Kirby Spam, Spam pack. pack, eh? Perché non lo fai? Perché? Eh? Perché non lo fai? Perché sei morto? <ride> <ride> Vabbè niente, non ce la fai, ricomincia e basta. Ho oh, 5. Però con, però con i miei comandi. Ah! <ride> Cioè guarda volato come Basta! No, no, stavolta c'è un è lungo! Eh, ma va! La... Non sapevo quello. C'è un personaggio! Stavolta! Scegli un aggio perso! Stavolta sono veramente a Scusa, non è che puoi usare Mario? Sai! No, sono più pratico che Kirby a ma. Mario. Ok. Kirby ha delle più veloce Mario, tipo un po' più lento, più tattico ecco questo è il Rayman 2.0 sai che il Rayman ci ha messo 30 anni per farlo Rayman? Rayman che Rayman? Per sconfiggere lo no, spirito. Ma quale ragione? La sua spada. Appunto, enorme raggio. Ma come va a sapere quando sparo? Cioè non è giusto! Non ci arriva però, dai! Oh mio dio! Ti, ti è corso no, davanti, velocissimo! Dai! No! Ora eh, spamma! È l'unico modo di spammare e schivare e spammare e le schivate Madonna, mi ha fatto l'attacco in basso, mi ha proprio preso. Ti ha preso quell'attacco dopo, vero? Hai eh, fatto. E quello dopo ancora. <ride> Curati! No, non è giusto. Non No, non, non ti prego, no. Ma tu li hai presi più di lui. Non vale. Devo provare... L'avresti no. dovuto prendere. Ma ti vuoi suicidare? scappa kirby si sca sì, sono sopravvissuto no in alcuni in alcuni attacchi smesso ci si suicida per no, no non ci voglio per perché... perché? perché pensavo perché... che fosse quello di kirby fuoco no, perché... pure quello lo prendevi sì o no te cioè, lo potevi prendere avevi una probabilità di prenderlo vai muori muori muori sì, vai continuare a sparare di morire male proprio alleluia ora oh. abbiamo una, una, un ora posso, posso anche morire in pace quindi. ora uno, abbiamo uno spirito fortissimo si sì, è forte no? forte io voglio gli spiriti con i leggenda il prossimo è personaggio che lo farò nella prossima puntanza um, sì. quindi ci vediamo alla prossima parte di sm Super Smash Bros Ultimate è un dungeon. Va ah, bene, ci vediamo qui alla prossima. Uh, salve. Alla prossima, ciao! Ciao!